Ok, è più scollo. No, è vero, è E la sera più calda sala. Non c'è la copretta, No. <susurra> Je suis là. Je suis là. Je suis C'est Je suis là. Cacciarlo! Giacomo! Provo questo! Questo! Questo questo video! Spanca questo video! va distruggio! Il Sorri sorriso per noi! Video che spawn! Video che spawn!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 tu sono venuta a lì con me più la sera più calda sarà No! No! No, serve al sonno, è il sonno. Sì, cominciamo sempre da qui. Messi il sonno. Messi yeah. il il non Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! la video che scappa, video che scappa. Zona gu. Addio, è la sera. Non lo non video che sta! Dai! che Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Ho fatto Dai! Dai! Dai! rotto! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Thank No! <laughs> Video, sca video, che scappa, video, che scappa! Eh? video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, video, Vale Sorri Sorriso per noi! <ride> video, che video che scappa! Video che scappa! video. No. Il sorriso no. per noi E no. la Adesso questo video! Spalca questo video! Va struccio! Il Sor sorriso è vero! No! no! Mm. Video che spalca! Davo mi sa che gioco ma io Non stai E... E ne ho lecche stanno muove! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Proprio questo, questo, questo sparga questo video. Come lo sì. questo video. Va vale distrutto. Va posto. Sorriso sor per noi. Oh. Video, che video che scappa. Video che scappa. Sparga. 5 6 7 6 7 7 8 8 9 11 9 9 11 Sbarga eh. questo video Ok, bene, va bene, No vai questo Poco a moda. Poco a moda. Poco a moda. Poco a Guarda che sono sa A Oh, you're gonna sit down. Uh, uh, oh, oh, oh, oh. Yeah, sorriso per noi video che scappa video che scappa eh <ride> spanca ma dov'rà tutto venna a casa lì e usa qua la pizza e la sera più calda sala Oh, my God. Olha, Attività. Ma non è eh, che succede? Ah, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Provo questo Questo questo questo video video vai, questo video vai, vai, vai, per noi Video che scacca video che scappa Ma dovrà tutto per la casa lì di No è grafico. Let's go.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 No, no, no, Comincia a sapere da qui, nel LFE, desta così No! No! No! No! No! no. Si comincia sempre da... la fonte. Che Son で、<音楽> che io la salvo, la spaccio, si comincia sempre da qui Delle estate così se. Delle se. Delle se. Delle se. Delle se. Oh, tre A serra, il che io la salvare. così. che. This guy's got a il Sorri, sorriso eh. per noi Papà, che tu Video che scappa Ecco, ecco, ecco, Va distrutto Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! che Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! Vediamo! che Porca la fronte. C'è più peso, cazzo. E la sera. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Sarebbe che era il Video che scappa, Video che scappa! no no scatta! Video che scatta! Video che no no no no no, no, no, no, no. dove ho andare dalla u crassato cross. no, si Crossa. Sono un po' di Yes. Cosa sale? Cosa <sussurra> <Questa> sale? Matteo. Cosa Nelle sta che ti questo... Questo spanca questo video. Spanca questo video. <ride> Sorri sorriso per noi! <ride> video che scacca! Video che scappa! <ride> non lo scorrere! Ma non è più come la cosa lì! <ride> Addio! <laughs> okay. No, look at the va no Grazie a tutti. Grazie Così tutti. la uh. uh. uh. uh. questo questo marea questo questo la questo la marea la marea la Video che scatta che no no no salto per per Grazie, grazie. Mi piace. Figo, vincia, sempre da Delle, Non ti credi? Sto Non la cavallo! aiuto! Buco tu che io la salvai! Passa questo l'ho fatto qua! Questa cosa! A mm. passa via! È grosso! 北海铺